Perfetto, bene. Ecco lei mi dà delle risposte supplementari, quelle che serve per fare... Allora. Sì. In primo piano i risultati delle elezioni in Trentino Alto Adige, i dati più significativi per l'affermazione dell'ADC, il numero è là. Ma no, oh. ti, no, se ti sei disalcato troppo la sera, alzatela un po'. Ma stai un pochettino storpo, perché sennò giri solo la testa e invece devi girare un po' che il corpo, se sei troppo storto. va, va bene così? Sto, così va bene, no. così va bene, stai un pochettino più verso la tua destra. Così va bene? Sì, ma stai più un pochettino più in tua destra. No, no, scogti per la sempre un po' più a destra, ok? Ecco, stai un po' afforgiato, ti sto. Va bene così? Ciao, to budami questa, to. Va bene così o no? Va bene così o no? Eh? E così dammi il campo corto? Perfetto. La lotta politica, lotta politica aperta in Polonia dopo l'annuncio del ritiro della, can, della candidatura di Jaruzelski a Presidente della Repubblica, Lech Valoessa, è oggi sceso in campo personalmente per appoggiare la candidatura del Ministro dell'Interno, Kizek. Lec Valesa, valuesa, no? Lek valenza. Eh. Lec vole. Valesa. Valuesa? No? Lec valenza. Lec! Lec! Lec! Valesa, Valesa! Canda l'ostia! Eh, ho detto, Valesa Tu mi sa posto. Chi disse va bene quando la cura delle due, dai? Va bene? Lec Valuesa Possiamo andare? Pronti? E adesso, e adesso, aspetta che mi metto così, eh, così, e così, così. Eh, Fermate una... Eh, da, là. Boh, fammi il campo lungo. Magnifico. Ostia che bello. Eh, eh, eh. Ah, là, ei, ehere! Dai, possiamo part... partiti! Partiti, molto bene. Poi passi sulla uno No, trovo, Ah, buonasera, sono così, sono così, buonasera e poi passiamo di qua, perfetto. devi stare dritto con le spalle sulla camera 1, davanti, e girare sulla testa, Eccola là, e sono così, no? Così, no? A così, Pera, e garite.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 Iniziamo questo, buonasera, iniziamo questa edizione del telegiornale con le notizie dall'estero. È ormai vera e propria guerra civile tra armeni e azeri nella regione sovietica dell'Azerbaijan. Partiamo sul 2 poi andiamo su uno